L'innovazione tecnologica è ormai pervasiva, entra in ogni momento e spazio della nostra vita. Noi siamo tutti cittadini che beneficiano del cambiamento e dell'innovazione della pubblica amministrazione, ma siamo anche attori nelle amministrazioni che hanno la responsabilità che questo cambiamento migliori la qualità della vita dei cittadini. Ci sono diritti di cittadinanza che devono essere garantiti da chi governa il Paese e le città. Deve essere garantito a tutti l'accesso alla rete e alle opportunità che la rete offre. E Allo stesso tempo si devono assicurare condizioni di accesso che siano inclusive, in mobilità, con livelli adeguati di sicurezza e privacy, i servizi online devono essere accessibili e usabili. L'esercizio dei nuovi diritti quindi richiede un impegno forte per la pubblica amministrazione, ma richiede anche cittadini capaci, abili e svegli, smart, come si dice oggi. Il sistema educativo in questo ha un ruolo fondamentale per costruire questo domani e per garantire che nessuno resti escluso. Chiediamo a Giuseppe Iacono, degli stati generali dell'innovazione, una riflessione su questi temi. La trasformazione digitale investe ciascuno di noi. Come si riflette nella vita quotidiana questo cambiamento? Le tecnologie eh, sono un, dobbiamo considerarle come un dato di fatto. Eh, ci sono e dobbiamo essere in grado di utilizzarle al meglio. Per questo eh, uno dei fattori più importanti, l'arma più importante che abbiamo è quella della consapevolezza con cui possiamo utilizzarla e eh, perché le tecnologie non sono un aspetto neutro ma eh, devono essere indirizzate eh, verso l'obiettivo che vogliamo raggiungere che è quello di migliorare la qualità della vita di tutti noi. Se abbiamo la giusta consapevolezza, possiamo utilizzarlo per eh, comunicare meglio tra di noi, per migliorare la nostra vita di comunità e per riuscire più velocemente anche a far diventare concrete le idee di imprenditorialità, di eh, sviluppo eh, delle nostre iniziative che, eh, magari eh, senza queste potenzialità tecnologiche potrebbero avere molte più eh, difficoltà a eh, evolversi. Si parla sempre più spesso di cittadinanza digitale, cosa significa? La cittadinanza digitale non è altro che l'estensione della cittadinanza tradizionale, eh, abbiamo dei nuovi diritti che, di cui possiamo che possiamo utilizzare per eh, che le tecnologie ce lo permettono e prima era impensabile, abbiamo degli altri vecchi diritti, soprattutto sul fronte della privacy, che dobbiamo riuscire a conservare, eh, nonostante eh, l'utilizzo delle tecnologie possano essere un po' più insidiose. Dal punto di vista dei nuovi diritti, senz'altro il eh, diritto a essere eh, informati rispetto a tutto ciò che succede alla pubblica amministrazione oggi è molto più eh, possibile ed è possibile anche partecipare in maniera attiva sia nelle fasi di eh, raccolta di idee sia nelle fasi invece molto più importanti di eh, partecipazione ai processi decisionali ma anche di monitoraggio rispetto a quello che viene fatto da parte dell'amministrazione dell e delle istituzioni perché la, la rete ci dà la possibilità appunto di interagire in maniera molto più efficace. Dall'altra parte eh, un, uno dei diritti più importanti della cittadinanza eh, digitale è quella relativa all'inclusione e noi dobbiamo essere in grado di eh, far sì che la tecnologia ci aiuti, la rete ci aiuti a includere tutta la popolazione all'interno di questo esercizio di nuovi diritti sconfiggendo la possibilità che invece rischia di diventare reale di un divario digitale che rischia appunto di escludere ancora di più parte della popolazione. Quale strategia digitale dobbiamo perseguire per rendere migliore la qualità della vita nelle nostre città? La strategia per una Uh, un governo del territorio basato sulle tecnologie deve essere centrata sull'obiettivo uh, che vogliamo raggiungere, che è quello del miglioramento della qualità della vita. E giusto per fare un esempio, in, uh, nella città dei Beat di, di Mitchell, un po' di anni fa, si diceva che uno dei principi fondamentali era uh, la demobilizzazione, cioè il fatto che si dove, ci si doveva spostare soltanto quando si aveva veramente la necessità. Questo significa eh, riconfigurare il territorio in modo tale che effettivamente questo sia possibile e la rete può permettere di raggiungere questo risultato. Eh, se noi passiamo da un concetto semplicemente di mobilità informata a un concetto di demobilizzazione allora eh, concepiamo l'evoluzione del governo del territorio e quindi la città intelligente in modo appropriato e a misura dei bisogni dei bambini e dei cittadini. Per mobilità informata intendiamo il fatto che essendo informati sullo stato di percorrenza di un, dei mezzi di trasporto piuttosto che del traffico eh, sulla strada noi possiamo operare delle scelte eh, tali da permetterci di raggiungere i nostri, le nostre destinazioni cambiando anche i mezzi di trasporto che avevamo deciso di, di utilizzare. Per demobilizzazione invece intendiamo il fatto che eh, non siamo costretti a spostarci e quindi significa che eh, il la costruzione dell'insieme delle eh, attività sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista sociale ci permette di partecipare a queste attività direttamente dai posti che noi scegliamo da casa o piuttosto dove siamo nel corso, della, dove decidiamo di essere nel corso della giornata. Che ruolo ha e deve avere il sistema educativo per sostenere questo cambiamento? Il sistema educativo un ruolo, gioca un ruolo centrale e, però dobbiamo intendere il sistema educativo in eh, più eh, forme, nel senso che eh, deve essere non soltanto relativo alla modalità di eh, formazione eh, classica, diciamo così, in aula strutturata, ma anche eh, deve comprendere modalità di formazione eh, che sono... Ehm, che possono utilizzare ad esempio i mezzi televisivi piuttosto che eh, le possibilità all'interno del territorio di avere dei punti di accesso assistiti per l'utilizzo delle eh, tecnologie e del, dei servizi digitali. In Italia questo problema è particolarmente grave e quindi necessita di interventi organici, capillari e eh, molto determinati perché noi abbiamo un tasso di analfabetismo funzionale, di analfabetismo digitale che è intorno al 60% e quindi abbiamo più della metà delle persone che in questo momento rischia di essere escluso dalla evoluzione eh, tecnologica ma anche dai nuovi servizi che vengono messi a disposizione dalle istituzioni e quindi abbiamo un grosso rischio di eh, aumento del divario eh, tra appunto le persone che possono partecipare sono incluse in questo percorso e le persone che invece ne sono escluse e rischiano di esserlo sempre di più. sistema educativo deve essere pensato quindi in maniera ampia, capillare, organica e eh, è necessario che abbia eh, dietro un quadro di riferimento, un programma strategico nazionale eh, che consenta di eh, far evolvere le competenze del nostro Paese e di monitorarle nel tempo.